Per migliorare la nostra città stiamo cercando di attivare tutte le risorse disponibili, quindi anche quelle europee. Vogliamo partecipare ad un bando per delle azioni innovative per la nostra città. E vi chiedo di votare per il tema dei migranti e rifugiati, perché se miglioriamo la loro accoglienza, miglioriamo le condizioni di vita di tutti i cittadini, italiani e stranieri che vivono nella nostra città. Potete farlo entro il 23 febbraio.